Guerra, covid, situazione lavorativa, la crisi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con un sistema pensionistico fallimentare e come se non bastasse un'inflazione da capogiro che altro non fa che soffocare gli italiani. Bentrovati e bentornati amici in questa nuova puntata sulla grave situazione che l'Italia e tutti noi stiamo attraversando, ma prima di iniziare, se non sei ancora iscritto al mio canale, non perdere tempo e fallo ora. Sigla!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 Insomma, negli ultimi anni ne abbiamo viste di tutti i colori, davvero tante e brutte, ma quel che tanto ci pesa in questo momento è la crisi economica, e cioè l'inflazione. Infatti, l'inflazione attuale è da record, ma è stata così alta dalla prima metà degli anni ottanta. A ottobre, dati Istat, ha raggiunto quota 11,9%, era più 8,9% il mese precedente. Ma l'impennata dei prezzi nel carrello è ancora più significativa e ha già raggiunto il 13,9%. 5%. Per cibo e bevande, fa sapere il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori che una famiglia pagherà in media 761 euro in più su base annua. Una batosta che sale a 1038 euro per una coppia con due figli, 937 euro per una coppia con un figlio, addirittura 1240 euro per una coppia con tre figli. Sono infatti i prodotti alimentari più coinvolti, salvo i costi relativi all'abitazione, acqua, elettricità, combustibile, che a ottobre sono impennati nati del quasi 59%. Il carrello della spesa degli italiani registra aumenti su base annua pari a 789 euro per famiglia, cioè più 12,7%, in aumento per le coppie con figli da 973 euro a 1275 euro. Ma quanto costa oggi fare la spesa? Quali sono i prodotti e i servizi che hanno subito più rincari nell'ultimo periodo? L'aumento dei prezzi su base annua a ottobre ha registrato un più 56% per gli oli alimentari, più 43% per il burro, più 36% per lo zucchero, più 30% per il riso, più 29% per il latte conservato, più del 28% per la margarina, 25% per i vegetali freschi o refrigerati, 23% per la farina, 22% per la pasta, 19 per le uova, 18 per i gelati, più del 18% per il latte fresco parzialmente scremato, più del 18% per il pollame, 17% per lo yogurt, 17% per le patatine fritte, più del 16% per il pane, del 15% per i prodotti a base di cereali, che numeri, che fatica, che pazzia! Ma i rincari da record, come ben sapete, riguardano anche prodotti e servizi, ma prima di vederli ricordiamoci che ci sono poi dei prodotti in particolare che hanno fatto registrare aumenti importanti anche su base mensile, e cioè tra settembre e ottobre. Tra questi vi è lo zucchero con un più 14%, più 8% vegetali freschi, più 4% latte conservato. Al di là delle spese, i prodotti o i servizi più rincarati su base annua sono invece l'energia elettrica sul mercato libero, più 329%, i voli internazionali con un più 113%, il gas naturale, più 106%, l'energia elettrica del mercato tutelato, più 91%, il gasolio per il riscaldamento, più 36%, carburanti come GPL, metano e ricariche elettriche per mezzi di trasporto privati, più 27%. Ma la cosa preoccupante è che non solo l'inflazione non rallenta la sua corsa, ma accelera in maniera esponenziale, con un balzo del 3,5% in appena un mese, che in termini di aumenti del costo della vita significa una stangata a famiglia, pari in media 975 euro su base annua, di cui 107 per cibi e bevande e 874 euro per abitazione, elettricità e combustibile. Un dato, quello sugli effetti della crescita dei prezzi, alimentata anche dal perdurare del conflitto russo-ucraino e dalla conseguenza della pandemia, che è parzialmente assorbito nelle previsioni dell'ultimo DEF, in cui si indica per il prossimo anno un aumento della spesa pensionistica e che fa riflettere anche sul futuro del sistema previdenziale un sistema che senza crescita economica e produttività non riuscirebbe a restare in equilibrio, come lascia intendere lo stesso pool di esperti dell'Inps. Nel 2021, a circa 16 milioni di pensionati, di cui 8,3 milioni donne e 7,7 uomini, sono stati versati trattamenti per un importo lordo complessivo di 312 miliardi e il conto è destinato a salire con i correttivi che potrebbero scattare per evitare nel 2023 il ritorno integrale alla legge Fornero. Quindi da gennaio 2023 le pensioni verranno almeno rivalutate all'inflazione del 2022 in modo automatico alla luce dell'attuale normativa, senza bisogno di ulteriori provvedimenti né di accantonamenti di bilancio. Del resto, negli ultimi otto anni, a fronte di un'inflazione inferiore al 3%, le pensioni non sono state praticamente mai rivalutate. Infatti ulteriori ripensamenti, oltre a essere ingiusti, sarebbe anche complicato per il no della Corte Costituzionale. Insomma, la situazione è appunto molto grave e quali sono quindi i possibili scenari o soluzioni? Beh, quel che tutti speriamo è che questo conflitto tra Russia e Ucraina finisca presto e di ritorno a dei costi ragionevoli, ma che dire, la speranza è l'ultima a morire e nessuno ha la sfera magica. Di sicuro fare molta attenzione alle spese e consumi in questo momento più che mai può essere d'aiuto, anzi necessario ma anche utilizzare la cashback card della quale vi lascio il link in descrizione che vi dà un ritorno di denaro vi paga ad ogni acquisto online e offline in qualsiasi settore merceologico e 54 paesi del mondo altra cosa molto utile e importante è quella dei business e attività innovative che si possono avviare e svolgere online proprio per avere una sicurezza e indipendenza finanziaria e cioè non dover dipendere da una sola fonte di reddito o rendita e rischiare anche su questo argomento vi lascio il link in descrizione dei 10 buoni motivi per cui dovresti intraprendere e valutare un'attività digitale che ti consiglio di guardare ma di questo ne parleremo più nel dettaglio nel prossimo video quindi non scordarti di iscriverti al canale attivare gli avvisi e alla prossima puntata